Buonasera a tutti, un caloroso benvenuto dagli amici di Grillo Ardea, a tutti voi e eh, ai nostri ospiti. E non potevamo mancare all'appello nell'organizzare anche noi un evento sul no alla riforma costituzionale. E speriamo stasera di convincere gli indecisi, qualora ve ne siano, e di dare ancora più entusiasmo a quelli tra noi che andranno a votare no, sperando che uscendo da qui usciamo tutti ancora più convinti di un no deciso a questa riforma costituzionale. Abbiamo ospiti di primo livello stasera che ci parleranno dei motivi per cui questa riforma è da cassare e quindi non vi tedio oltre e iniziamo subito. Abbiamo subito un, un collegamento da Bruxelles con il nostro portavoce al Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, che è con in linea. Ciao Fabio. Abbiamo audio. Mi sentite? Sì, è, adesso ti sentiamo. Perfetto. Buonasera a tutti. ripeto il saluto che avevo fatto poco fa. Posso partire? Vai. Vai. A te la parola. Grazie, grazie di vero cuore. In primis un grandissimo ringraziamento amici del Meetup, amici di Pepe Rillo Ardea che hanno, hanno permesso l'organizzazione di questo importante evento. Non potevamo mancare all'appello e non mancheremo all'appello su questa importantissima battaglia che ancor prima di essere una battaglia politica è una battaglia di civiltà ed una battaglia per noi di democrazia. In questi giorni avete sentito tante volte ripetere eh, da parte dello stesso personaggio gli stessi slogan. Qualche tempo fa, eh, penso circa dieci giorni fa, mi hanno fatto un'intervista eh, eh, su, una, su una, una radio straniera chiedendomi che, esso, eh, che filo conduttore c'era tra la vittoria di Trump negli Stati Uniti e la vittoria della Brexit in Gran Bretagna e questo referendum in Italia. Ho detto, beh, il filo conduttore è molto semplice. Ho detto che in realtà in Italia il ruolo del populista lo sta facendo assolutamente Matteo Renzi, che portando avanti eh, dei, dei semplici slogan con il quale da un lato dice che ritroverà il Parlamento andrà a contenere la spesa, sta invece stravolgendo e riscrivendo una Costituzione diversa dalla Costituzione repubblicana che noi abbiamo avuto dal 1948 in poi. Infatti questo intervento costa di ben 47 articoli modificati e 5 titoli su sede della seconda parte che verranno toccati. È un cambiamento che va molto al di là di quello che prevedeva l'articolo 138 e che è, si configura come una, una riscrittura fraudolenta. Del nostro, delle nostre regole fondamentali, di quelle regole che disciplinano la convivenza tra tutti noi cittadini all'interno della nostra nazione. Io eh, prima di, di continuare questo saluto però vorrei mandare un enorme saluto, un grande abbraccio a tutti gli altri ospiti di questa sera, quindi in particolare so che c'è Mario Gianrusso e eh, Elena Fattori con i quali ho condiviso una splendida esperienza al Senato della Repubblica quando lavoravo lì e eh, grazie anche a questa esperienza se oggi posso dire di essere la persona che ha ah, acquisito certe conoscenze quindi mando loro un grande abbraccio così come lo, lo mando a Carlo, a Elio Lannuti, a Fabio Fucci, a Valentina se vi raggiungerà ma soprattutto mando un grandissimo abbraccio e ringraziamento al nostro presidente Impozimato che ha fatto un lavoro straordinario in questa campagna per il bulgare, per il, bulgare, per il di Alcantin, per coscienze troppo ormai anestetizzate da da decenni di berluscolismo e di razzismo, Presidente, io lo dico di vero cuore, lei sarebbe stato il presidente che avremmo potuto vedere al Quirinale oggi, ma purtroppo ancora una è passiva non più sopra il mio lavoro. E' voto che abbiamo fatto il blog preconizzato. Uno delle tanti, dei tanti mantra anziani è il fatto di volersi allineare al resto d'Europa. Ebbene, vi posso assicurare una cosa, abbiamo fatto degli studi ci tenevo particolarmente come parlamentare europeo e come membro della Commissione Affari Costituzionali, non c'è nessun paese, e ripeto, nessun paese in Europa che abbia un sistema come quello che verrà da avere l'Italia a seguito della riforma e con la legge elettorale attualmente vigente, se non parzialmente uno che è l'Ungheria di Viktor Orban che non mi sembra propriamente un modello al quale ispirarsi e che peraltro il Partito Democratico ipocritamente in Europa non fa altro che condannare, cacciandolo di essere autoritario, dittatoriale, un Paese fuori dagli schemi e dai principi che contraddistinguono lui e che poi finisce non soltanto per, per copiarne, ma per pezionarne il modello in Italia. Una riforma che tra l'altro introdurrà due nuove categorie all'interno del nostro ordinamento giuridico, quelle dei senatori part-time da un lato, e dei senatori presidenziali a tempo determinato. Sì, perché sui 100 senatori eletti, 74 saranno anche consiglieri regionali, e 21 saranno anche sindaci. E quindi io mi chiedo, e chiedo a voi, ma come fa un consigliere regionale che seriamente svolge il suo mandato sul territorio tutti i giorni a essere poi anche presente contestualmente a Roma per studiare tutta la legislazione nazionale e per esprimere la proposizione mediante emendamenti e mediante, mediante un'azione costante, come fa un sindaco che deve anche amministrare un territorio, che ha l'onere quindi di essere ogni giorno presente su quel territorio per dare risposte ai cittadini, a prendere ogni, ogni settimana l'aereo, l'automobile o il treno, recarsi per giorni a Roma per essere presente lì. Io dico semplicemente che questa riforma è voluta non per dare spazio alle autonomie locali. Ma piuttosto invece per avere una classe di senatori che da un lato verranno semplicemente a spingere un bottone a Roma, perché non avranno tempo di fare altro che spingere un bottone a rispondere a quello che chiederanno le... con le liste di voto che vi faranno già provare con gli ammendamenti già redatti, e di fatto si compreranno questo ruolo ridicolo di Passerella in cambio dell'immunità. E se avete sentito... Anche le dichiarazioni che ha detto De Luca, quelle che sono tracciate sul fatto quotidiano, avete capito a chi stiamo dando in mano il ruolo di senatore del nostro paese: a una classe politica che ha fatto del clientelismo, del malaffare e della gestione scriteriata delle finanze pubbliche un mantra, al posto di andare a correggere le, le, le, le problematiche della vecchia riforma del 2001, rischiamo da un lato di schiacciare di tutto le competenze delle regioni, dall'altro invece di avere una classe di rappresentanti del Senato che non potrà fare né bene un ruolo né bene un altro. Per non parlare poi del fatto che cinque di questi saranno scelti al Presidente della Repubblica per sette anni e 5 su 100 non è un numero eh, esiguo, anzi può determinare o meno una maggioranza in potere al del Presidente della Repubblica e di che contrasti o di contenziosi davanti alla Corte Costituzionale. La condanniamo ancora perché i risparmi effettivi non ce ne saranno o saranno molto limitati, si parla di 57,7 milioni di euro che saranno eh, eh, derivanti appunto dal taglio degli importi. Delle indennità dei senatori che verranno a mancare, di cui di nuovi, non si dice però che anche i rimborsi alle diarie verranno continuati a pagare, ma dagli enti di appartenenza per i doppi carico di consigliere regionale e di sindaco, ma la condanniamo soprattutto questa riforma al di là di tanti aspetti tecnici, anche se l'aumento delle firme per le leggi di inserire popolare, ce cioè ne sono tantissimi motivi, non voglio rubare argomenti a chi mi seguirà. la condanniamo soprattutto perché la finalità di questa riforma unita all'attuale legge elettorale è di accentrare il potere nelle mani di pochi, potenzialmente di uno solo, è quello che sono definito il sistema che verrà dopo riforma di, di governo, da alcuni costituzionisti, un premierato assoluto, cioè un premierato, con un, un ruolo forte del Premier che non avrà preso i contrappesi perché sceglierà eh, automaticamente dei deputati che saranno ricattabili in quanto messi come capilista bloccato, quindi dovranno ringraziarsi i leader di turno per, non, per essere ricaditi nelle prossime elezioni, non avrà pure una seconda Camera eh, eletta su base regionale che possa fare da contrappeso, di fatto diventerà il padrone dell'Italia per cinque anni con il controllo del Parlamento ma controllando il Parlamento ed è un po' anche leader di questa riforma una riforma che tanto ha stravolto eh, leader dei lavori e tanto ha, ha esercitato pressioni eh, sui vari parlamentari da essere quasi veramente un esempio di mancanza di democrazia mi costa ricordare i conti che ne parleranno Erna, le discussioni fatte la notte, e i tempi contingentati gli attacchi anche a colpi di fiducia fatti sulla legge elettorale. Il disegno era chiaro, il disegno era applicare quello che nel 2013 una certa banca d'affari chiamata JP Morgan chiedeva ai paesi europei, ovvero smantellare quelle costruzioni che qui. Posso citare direttamente il testo: smantellare quelle costituzioni dell'Europa meridionale, viste come un problema economico, in quanto instaurate in seguito alla caduta delle dittature, e rimaste segnate da quell'esperienza. Costituzioni con i... c'era una forza importante del Parlamento nei confronti degli esecutivi, governi centrali deboli nei confronti delle regioni, addirittura tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori tecniche di costruzione sul, sul, sul, del consenso fondato sul clientelismo, questa forse è l'unica cosa vera di questo rapporto, e o video dite, queste costruzioni sono state viste da J.P. Morgan come nemiche dell'integrazione europea, nemiche dell'economia, in quanto prevedono il diritto di protestare se certi cambiamenti sono sgradite. Queste sono parole messe nero su Bianco in un report di questa banca d'affari, da JP Morgan nel 2013. e. Ci siamo resi conto, dall'azione del governo e da questa riforma, da come è stata impostata, che Matteo Renzi non ha fatto che applicare pedissequamente quello che gli veniva richiesto. Noi quindi, perché siamo, ci siamo schierati in modo così convinto? Qualcuno ci ha anche detto, ma fondo questa legge elettorale potrebbe fare il ballottaggio, potrebbe essere utile. Al Movimento 5 Stelle non interessa prendere voti, a noi ci interessa difendere principi ci interessa mantenere la democrazia e l'equilibrio di poteri, ci interessa avere una rappresentanza che sia congrua con il numero di voti che andremo a ottenere alle elezioni. Niente di meno e niente di più. Non è quello che dobbiamo fare oggi un discorso di schiacciare le istruzioni asservendole al diritto indiscriminato di una maggioranza presuntatale, in questo caso si tratterebbe di una minoranza più forte. Secondo l'Italia, di governare, qui bisogna ricordare ai nostri concittadini e all'attuale Premier che la democrazia consta soprattutto della difesa del sacrosanto diritto delle opposizioni, di fare opposizione, di esprimere un'opinione dissenziente e di poter diventare maggioranza a loro volta. Non è quello che sta accadendo oggi, non è quello che accadrà con questa riforma, non c'è nessuna tutela, nessun diritto che viene riconosciuto alle opposizioni. È scritto nero su bianco all'articolo 64 che la, la tutela dei diritti dell'opposizione è affidata ai regolamenti parlamentari che saranno votati a maggioranza, quella stessa maggioranza che a Renzi sarà, potrebbe essere fraudolentemente garantita tramite Italicum e il suo premio completamente sfilacciato e antidemocratico che solo noi abbiamo in Italia in questo momento. Ci sarebbero tanti motivi per discutere, ci sarebbero ulteriori eh, passaggi da sottolineare soprattutto ci sarebbero da condannare anche le ingerenze vergognose dell'ormai del ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama che è stato in qualche modo cortegiato e tirato per la giacoletta da Matteo Renzi quando si è recato a Washington pur di avere non una parola di sostegno alle riforme in sé soprattutto una parola di sostegno nei confronti di, di se stesso e del suo programma perché per avere questa parola Matteo Renzi ha svenduto l'interesse in italiano accettando di andare a schierare insieme alla Nato più di 120 soldati italiani alla frontiera eh, tra la Lettonia e la Russia, accettando ancora di essere l'altiere dei trattati di libero commercio, come il TTIP e come il CETA anche per quanto riguarda il mercato canadese, ma con influenze su quello anche americano, accettando ancora magari di assolvere un ruolo militare ancora più netto e ancora più forte in Libia. Questo è contrario all'interesse del popolo italiano, ma Terenzi lo ha scambiato, con, eh, con il sostegno di Obama e con il sostegno, già spiegava, della Clinton mm. pur di avere una parola in favore di questo referendum. Noi ribadiamo che questo referendum invece è una questione interna del popolo italiano e da popolo sovrano si deve esprimere con... Eh, in modo informato, in modo consapevole e con la, eh, con la coscienza precisa e chiara che cambiare la costruzione in questo modo vuol dire stravolgerla e stravolgerla vuol dire di fatto far venire meno quel patto sociale mirabile che avevano i padri costituenti andando a fondere le esperienze di vari partiti che avevano caratterizzato dalla Costituente. In questa Costituzione non c'è niente di quella fusione, c'è invece l'intervento eh, arrogante, prepotente, violento di una nuova classe di padri costituenti costituiti da Matteo Renzi, dalla ministra Poschi, da Denis Bertini e da tutti gli altri che non, non meriterebbero neanche di sedere né nei banchi del governo né nei banchi del Parlamento italiano perché non ne sono degni politicamente e moralmente per il tipo di azioni che hanno posto essere nei confronti del nostro Paese nel corso di questi anni. Il mio invito in questi ultimi giorni, e con questo vi saluto, è soprattutto non a seminare certezze su questa riforma, ma soprattutto a seminare dubbi. Invito a stimolare i nostri amici, i nostri vicini, i nostri compagni di lavoro, i nostri colleghi, eh, chiunque faccia parte della nostra cerchia di contatti, di amicizie, a eh, dubitare coloro che stanno propugnando le ragioni del sì, stanno passando come verbo, come verità acquisita. Noi vogliamo stimolare le coscienze e chiedervi un po' di tempo per aiutarci a condividere questa battaglia. Sappiamo che non sarà facile, ci sono perplessità e pesanti perplessità su come si stanno svolgendo le elezioni all'estero, ce ne sono anche su come la scheda è stata impostata, tutto dal punto di vista pratico, sembra essere stato organizzato da Renzi per raccattare quanto più consenso possibile. Ma noi siamo convinti che il popolo italiano possa rispondere e possa veramente dare una scossa. Ha voluto trasformare questo voto, in un voto come visitare Renzi. Ebbene, facciamo sì che questo sia un, un voto in cui da un lato dipendiamo la nostra Costituzione, dipendiamo la nostra democrazia e anche la nostra sovranità nazionale, ma dall'altro dall lato che sia anche un voto per chiedergli fortemente di lasciare quel seggio, andare via da Palazzo Ligi andare a casa e restituirci libere elezioni con una legge elettorale e conforme ai nostri principi noi ci crediamo che se vinceremo questo referendum vi aspettiamo il 5 dicembre in Piazza sotto Palazzo Ligi per chiedere a Matteo Renzi di dimettersi e di rispettare le promesse che aveva fatto prima che cominciasse questa referendum Grazie. Un gran abbraccio, Grazie, Fabio, ci siamo convinti e facciamo nostro il convito a sensibilizzare il più possibile chi andrà a votare e, e chi ancora è ancora indeciso al, al referendum del 4 dicembre. Grazie, grazie, di cuore e a presto. Buon lavoro. grazie ancora dell'invito, ci vediamo molto presto ad Ardia perché c'è tanto lavoro anche da fare in vista delle prossime elezioni e abbiamo tutta anche l'intenzione di essere presenti per fare il nostro dovere come lo stanno facendo egregiamenti anche le amministrazioni di Comenso, di Nettuno, di Marina e di Gelsano che sono comuni vicini e che sono cuore ringraziandoli per il grande lavoro che stanno facendo. Un abbraccio da... Grazie, questo. grazie, noi ci aspettiamo. A presto, grazie. grazie. grazie. Ciao, ciao, ciao. Bene, allora direi che l'invito forte di Fabio Massimo Castaldo è quello di cercare di sensibilizzare no? il più possibile chi è ancora indeciso, chi è disinteressato a questo argomento, perché la questione è calda e qui si tratta del futuro dei nostri figli innanzitutto, quindi è molto importante che andiamo a votare e che andiamo a votare no. Adesso, Passiamo la parola ad un uomo straordinario, una persona che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma che merita almeno, almeno una menzione. Presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione, il giudice Ferdinando Costato, è una persona che ha speso una vita impegnato in prima linea nella lotta contro la comoda, la mafia e il terrorismo. E a lui passo la parola e lo ascoltiamo sicuramente in religioso silenzio. Grazie, grazie. Allora, grazie per avermi invitato a questo incontro, che per me è sempre un incontro stimolante molto importante e anche diciamo, motivo di apprezzione perché non credo di essere sempre all'attesa del compito di spiegare quelli che sono gli aspetti negativi di una riforma di è una riforma che minaccia la democrazia ma che minaccia anche i diritti inviolabili dell'uomo è una riforma purtroppo della quale e della cui pericolosità noi non ci rendiamo conto e diceva Aristotele che bisogna quando si cambia la Costituzione, quelli che si danno eh, diciamo, preoccupazione della Costituzione devono creare motivi di preoccupazione pure degli altri e io questo cerco di fare perché Perché questa riforma non viene capita e così come viene presentata nei dibattiti televisivi, è sempre una cosa tecnica. Uno, quello del sì, dice le ragioni del sì, poi c'è quello del no, che quasi sempre è una persona sbagliata che va in televisione, che si limita a dire ma no, ma qua là, qui si potrebbe fare meglio, qui non si capisce, qui, e non si toccano dei temi cruciali di questa riforma che riguardano eguaglianza dei diritti sociali che riguardano i diritti violabili, che riguardano l'equilibrio dei poteri, la separazione dei poteri e che riguardano anche i superpoteri che vengono attribuiti al Presidente del Consiglio mentre vengono scuotati di contenuto gli organi di garanzia che sono appunto la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e lo stesso Presidente della Repubblica queste cose sfuggono, non, non vengono dette mentre sono purtroppo gli aspetti più allarmanti di questa Costituzione ed allora io vi dico anzitutto mi piace esordire ricordando due cose che il governo non poteva fare questa riforma perché la riforma era di esclusiva competenza del Parlamento e questo lo ha detto anzitutto Piero Paolo Andrea con delle parole bellissime che qui io voglio ricordare quando proprio alla vigilia dell'approvazione della Costituzione disse nella preparazione della Costituzione il governo non ha alcuna ingerenza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 alla formazione del progetto e se si affida a una commissione di tecnici non facenti parte dell'assemblea la preparazione del, del piano la sovranità popolare viene meno ora queste sembrano delle parole così dette che libertà da Piero Palamandrei che è stato uno dei padri della Costituzione cioè Egli sostiene che la riforma, qualunque forma di costituzione, modifica della costituzione, deve essere solo opera del Parlamento. Ebbene, questa stessa affermazione è stata fatta da Alcide De Gasperi, il quale appunto nel 1947, come presidente del Consiglio, dovendo fare un intervento in cui parlava, dei rapporti dello Stato tra lo Stato e la Chiesa articolo 7 della Costituzione si alzò dal banco del governo chiede scuse e si andò, andò a sedersi nel, nel banco del Parlamento lui, dove lui aveva il posto come membro della Camera dei Deputati disse io non ho titolo per parlare come capo del governo un piccolo intervento di 5 minuti in cui parlò di questi rapporti e poi non disse più niente perché disse, disse proprio al Cide De Gasperi il governo non deve e non può partecipare e si capisce perché perché il governo se fa la riforma la fa usa il consumo suo cioè la fa per cercare di accrescere i, i poteri del governo e del presidente cosa che è avvenuto con questa riforma non solo ma lo stesso Umberto Terracini, presidente dell'Assemblea Costituente, disse il governo non si deve muovere proprio. Disse il governo deve venire a riferire ogni giorno a me, che sono presidente dell'Assemblea Costituente, quello che fa. Perché deve renderci conto di quello che fa. Non si può permettere di assumere delle iniziative che vanno contro la sovranità del Parlamento. E, e ancora altri Don Sturzo che dissero cose di questo genere sul fatto che il Parlamento è sovrano e che il governo deve eseguire gli ordini invece qui è avvenuto l'esatto contrario la riforma è stata varata da un governo illegittimo perché questo governo è stato scelto dal Presidente della Repubblica che si è autoprorogato con un autoproroglio che non si era mai vista nella storia repubblicana e questo governo ha varato a colpi di fiducia con i supercancuri questa riforma escludendo del tutto l'opposizione. Queste non sono cose di secondaria importanza perché la democrazia è il governo della maggioranza nel rispetto dei diritti dell'opposizione ma la democrazia è anche un sistema di regole che devono essere rispettate se non vengono rispettate queste regole dire non c'è più democrazia e queste regole non sono state rispettate così come non sono state rispettate le regole per quanto riguarda la legge elettorale che è stata approvata a colpi di fiducia contro l'articolo 72 della Costituzione che prevede appunto un procedimento normale per dell'articolo dell articolo. e io mi chiedo e mi chiedo ancora ma chi ha scritto materialmente questa Costituzione? noi sappiamo tutto della Costituzione del 48 chi ha fatto l'articolo 1, l'articolo 2 l'articolo di Vittorio, l'articolo 2 l'articolo 3, legno basso l'articolo 4 Alto Moro Piero Dossetti Piero Valamandrei mentre di questa costituzione non sappiamo qualcuno non lo sa io lo so chi è stato l'autore materiale. l'autore materiale viene da fuori viene dai poteri occulti che non sono un'invenzione della nostra fantasia sono realtà preoccupante perché dopo molte insistenze il presidente del consiglio ha detto ebbene sono stato io praticamente ispirato, non ispirato, sono stato un po' guidato da Giorgio Napolitano e Giorgio Napolitano purtroppo fa parte di una loggia massonica potentissima che si chiama Trieste nella quale è entrato a far parte nel 1978 al tempo in cui Moro era, era nelle mani delle Brigate Rossa e lui in aprile del 1978 si è incontrato con Kissinger che era il nemico numero uno di Aldo Moro e questo ve lo posso dire per certo e che voleva la morte di Moro, diceva questa che c'è no, stiamo parlando di chi ha fatto la Costituzione e abbiamo anche scoperto e qui ho l'occasione per salutare tutti i bravi parlamentari del Movimento 5 Stelle che mi stanno dando un grande sostegno, un grande aiuto e che hanno sicuramente il maggiore merito se dovesse vincere come io spero il no perché si sono impegnati allo spasimo in una battaglia che è di democrazia cioè il senatore Gianrusso, la senatrice Fattori, il senatore Morra, l'onorevole appunto Castagna, e tutti quelli del Movimento 5 Stelle che sono impegnati in questa, in questa battaglia. Ma torniamo a chi ha fatto la bozza della Costituzione. Ebbene la bozza, come ormai si è scoperto, l'ha fatta il G.P. Morgan, cioè una banca... Criminale, una banca che ha saccheggiato migliaia di risparmiatori in America al punto che è stata condannata al pagamento di 31 miliardi e mezzo di dollari, ma avrebbe meritato la galera perché in casi di questo genere non può bastare il pagamento delle somme di denaro. Questo è un fatto sicuro perché il 28 maggio del 2013 GP Morgan fece un documento che ormai è diventato pubblico in cui diceva che bisognava cambiare le costituzioni del sud Europa tra cui l'Italia che erano nate dal fascismo che bisognava dare maggiori poteri al governo e togliere i poteri del Parlamento che bisognava sottrarre alla Costituzione i diritti sociali che bisognava limitare i diritti dei lavoratori che il diritto di protesta non poteva essere ammesso cose che sono scritte nella, in questo documento agghiacciante di G.P. Morgan che poi è diventata realtà perché questo contenuto è pari pari stato riversato nella riforma costituzionale per cui è inutile che stiamo a discutere della velocità delle leggi la governabilità e il risparmio no, in tre parole vi li liquido queste palle che ci vengono somministrate quotidianamente da quel bugiardo mentitore di Presidente del Consiglio che non si vergogna di dire ogni giorno di violare la Costituzione ogni giorno la Costituzione non è vero non la deve rispettare perché c'è l'articolo 54 della Costituzione che tutti i cittadini devono rispettare la Costituzione quelli che hanno funzioni pubbliche devono rispettarla con disciplina e onore ebbene che cosa è successo? che lui ogni giorno commette delle gravi violazioni di legge per cui io per la verità ho fatto pure una denuncia sapendo che era una denuncia inutile, ma l'ho dovuta fare davanti alla procura della Repubblica di Napoli per denunciare la violazione della legge elettorale, che è un delitto, per denunciare la violazione del codice penale e per denunciare la violazione della legge Anselmi che prevede l'interferenza di organi segreti nel condizionamento degli organi costituzionali perché questo sta accadendo accadendo che organi misteriosi sono entrati anche nel governo perché il Presidente del Consiglio si appare della collaborazione di un certo Michael Ledeen personaggio pericoloso che si definì fascista universale e che io ho uno modo di conoscere Alcuni anni dopo il processo moro, perché lui era uno dei consiglieri di Francesco Bossiga e uno di quelli che spingevano perché le brigate rosse li guidassero. Vedete a che punto siamo arrivati. Diceva, questo è stato antinuro. No, no. tutte cosa vere che non le sto ripetendo. Da mesi nessuno li smentisce perché sono provati dei fatti. E questo Michael dire? è uno che ha scritto insieme con Michael Flynn che sarebbe il ministro della sicurezza di Trump un libro in cui si parla della necessità di una guerra preventiva nei confronti dell'Iran. questi ci vogliono trascinare e allora ecco che comincio a capire perché hanno cambiato anche l'articolo 78 della Costituzione che prevede oggi con la riforma che si possa dichiarare la guerra solo dalla Camera dei Deputati la quale è controllata dal primo ministro grazie alla legge Forcellum e grazie all'Italicum. Cioè l'articolo 78 dice che la dichiarazione di guerra è opera solo della Camera dei Deputati e non del Senato della Repubblica. Ma veniamo a questa storia della velocità. E già è stato detto, abbiamo cambiato la Costituzione invece di un solo procedimento, abbiamo introdotto nove complicati procedimenti che daranno luogo a un'infinità di conflitti davanti alla Corte Costituzionale. E allora ci rendiamo conto che questa modifica è stata fatta per altri fini, cioè per mettere il, il Governo il Parlamento svuotarlo di contenuto mettere il governo nelle mani del Presidente del Consiglio e il Presidente del Consiglio nelle mani di altri non certamente della volontà del popolo e allora che si è dovuto fare? che l'articolo 1 della Costituzione che dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità perché il popolo è stato violato perché? perché la sovranità si manifesta in un solo modo, attraverso il diritto di voto, ebbene il Senato viene scelto dalle segreterie dei partiti, e in particolare viene scelto da Renzi per quanto riguarda il Partito Democratico. E' inutile negare, dice, ma allora che facciamo? Personalizziamo, come? Personalizziamo con forza, che è lui che ha fatto questo casino, come facci a dimenticare che lui è il principale responsabile di questa riforma, che contiene in sé molte insidie, è, ogni, è un pozzo senza fondo, perché noi ogni giorno scopriamo delle anomalie. E fra delle tante anomalie c'è quella che riguarda le regioni. Le regioni, però io prima delle regioni vorrei parlare un momento della storia del risparmio, dei 54 milioni di euro, che lui fa, dire, fa diventare 500 milioni. Di è un veramente prestigiatore, ebbene, voi non sapete che nell'articolo 40 della riforma c'è un comma, il comma 3, in cui si parla dell'autodichia, cioè si parla della possibilità per la Camera, per il Senato e per la Presidenza della Repubblica di aumentare gli stipendi, cose che già stanno facendo a dismisura di tutti i funzionari della Camera e del Senato senza che nessuno possa interferire, senza che il Parlamento possa dire nulla. E si parla della possibilità di fare gli appalti delle grandi opere pubbliche senza rispetto delle regole, di pagare gli affitti dieci volte quelli che costano sul libero mercato. Addirittura ha protestato uno scarpellino, non so se lo conoscete scarpellino, è un costruttore, ha detto ma le soldi che danno a me? per pagare l'affitto degli immobili potevano acquistare 4 o 5 immobili e perché lo fanno? perché quei soldi che loro pagano a scarpellini tornano indietro a titolo di mazzette a titolo di corruzione a titolo di peculato a titolo di reati contro la pubblica amministrazione questa è la ragione vera e sapete quanto costa tutta questa operazione? almeno un miliardo all'anno e tu con 54 milioni vuoi fare una riforma mentre poi inserisci una norma criminogena nella riforma che significa che non può intervenire più il magistrato ordinario, la corte dei conti l'opposizione non può più se dovesse andare al potere, al governo e il Movimento 5 Stelle non può dire, beh, queste cose, basta perché deve fare una legge costituzionale caro Cerruzzi cioè, capito? e allora per fare la legge costituzionale cioè ci vogliono due anni e eh, non la si farebbe mai quindi noi costituzionalizziamo la criminalità la, il diritti contro la pubblica amministrazione voi avete mai sentito parlare il nostro presidente del consiglio oppure quelli rappresentanti del no di queste cose e al in televisione, queste cose, molti mi chiedono, ma scusa ma come L'articolo 40, non della Costituzione di della legge di riforma della Costituzione, che è stata approvata, grazie a questo articolo 40, grazie a un emendamento di Sposetti, e il tesoriere del Partito Democratico, con il voto contrario, e bisogna dirlo, del Movimento 5 Stelle. E queste cose non si sanno, quasi quasi il Movimento 5 Stelle si vergogna perché è ormai isolato, aggredito, eh, offeso da attacchi che sono ingiusti perché i fatti potrebbero anche in parte essere veri, ma i bravi che fanno gli altri, che sono di gran lunga più gravi rispetto a quelli che loro denunciano, non si possono mettere sullo stesso piano miliardi rubati col fatto delle, degli scandali, presunti scandali che vengono attribuiti al Movimento 5 Stelle e quindi noi abbiamo questi, queste modifiche della Costituzione che sono veramente sconvolgenti insieme alla questione della, delle regioni, tre parole per dire che le regioni adesso dovrebbero essere elette con una legge che non si conosce e non si sa che legge sarà fatta la scritta la teme bisogna fare una legge però io ho dato incarico al, eh, agli esperti del senato per capire che cosa succede per quanto riguarda la distribuzione dei senatori tra le regioni e beh, la scoperta è questa che nove regioni avranno la bellezza di 69 senatori e 12 regioni che sono le più piccole avranno 26 senatori quindi le grandi regioni del nord di Monti, Lombardia 10 milioni Friuli, Venezia, Giure che si avvale anche dei senatori in più rispetto alle altre regioni eccetera, avranno la gestione delle risorse che vengono dall'Unione Europea e potranno anche incidere negativamente sull'unità e sulla indivisibilità dell'Italia. Non solo, ma tutte le materie che una volta erano di competenza delle regioni passano tutte nella competenza dello Stato centrale, cioè le grandi infrastrutture, le imprese, l'energia, quindi le imprese petrolifere e poi ancora il turismo, e poi ancora la scuola, il lavoro, insomma. E poi alla fine di tutto questo c'è la clausola di supremazia, per cui il Presidente del Consiglio può avvocare a sé tutte le questioni, tutte le leggi, quando ritiene, secondo la sua discrezionalità, in base a una presunta esigenza di unità giuridica ed economica di a rubare a sé la residua legislazione che spetta, delle, che spetta alle regioni a questo si aggiunge il fatto che ci sono cinque regioni quelle a statuto speciale che sono state trattate ingiustamente con privilegi che non gli toccano perché tutte le altre regioni hanno subito dei tagli. e invece queste siccome sono a statuti speciale non l'hanno rubato adesso non si deve arrabbiare Gianluzzo perché è siciliano perché lui essendo il Movimento 5 Stelle lui non può fare una regione campanilistica e quindi che cosa succede? che i senatori delle regioni a statuto speciale non possono essere compatibili, non sono compatibili con i consiglieri regionali per cui noi avremo cinque regioni senza senatori vedete che pasticcio, un caos da non credere, perché molte cose rispondi, possibile che hanno sbagliato, ma che non gli l'hanno fatta apposta Cioè hanno sbagliato perché a Napoli dicono non voglio aiuto. Cioè nella confusione delle leggi c'è cioè, maggiore possibilità per i governanti di abusare del loro potere. E allora questa, questa, questa serie di riformi mi sono limitato a dire delle cose che sono le più evidenti ma ce ne sono altre che sono ancora più allarmanti e che riguardano anche il diritto di voto che non abbiamo detto cioè i cittadini che per la prima volta nella storia della Repubblica non vanno a eleggere i senatori i senatori vengono eletti dall'alto e questo è veramente grave perché è la prima cosa che accade con l'avvento del fascismo i senatori venivano scelti dal venivano scelti appunto dal governo ora come andiamo a cercare. allora noi abbiamo una riforma voluta da soggetti esterni al Parlamento questo è sicuro perché abbiamo le prove di questo fatto e allora se dovesse vincere il sì noi che già siamo una colonia e di... dell'America diventeremo una colonna che cosa tendono a fare questi maiker vogliono fare la guerra preventiva vogliono imporre il dominio delle banche tutte le leggi che ha fatto il governo Renzi a favore delle banche la legge Ibu Bank Italia 7 miliardi e mezzo vi è stata fatta una battaglia memorabile dal movimento 5 Stelle che però non è riuscita a bloccare perché hanno messo la fiducia la legge sulla buona scuola, un'altra vergogna nazionale, perché umilia i professori e dà maggiori poteri al dirigente scolastico. La legge sul Job Act che umilia i lavoratori, i quali possono essere licenziati per qualunque causa, se si rivolgono al giudice e i giudici della ragione non, sono, non hanno il diritto di essere riassunti e hanno degli stipendi di fame e quindi viene violato l'articolo 36 della Costituzione che dice ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione che sia proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro spogli e comincia a fare garantire una vista di questo. questo non accade e poi l'ultima nefandezza ma ne hanno fatte anche altre la legge salvataggio come le banche hanno truffato, migliaia di risparmiatori, io ho parlato, dice, uno mi diceva che avevo 30.000 euro, mi sulla banca se li sono presi. Un'altra, una povera legge, veniva davanti al Senato, si lamentava che ha perso 25.000 euro, hanno fatto piazza pulita. Il presidente del Consiglio e se lo sono cercate perché hanno voluto fare la speculazione. Madonna questa nostra e questa legge salva banche è servita a salvare le banche e non i risparmiatori mentre l'articolo 47 della costituzione dice che la repubblica tutela il risparmio e fa in modo che questi che questi risparmiatori siano protetti contro e pesce cari, questi C P. Morgan, Goldman Sachs, sono delle banche che dicono alla Banca d'Italia tu vuoi mettere nella moneta, però per queste operazioni noi paghiamo degli interessi altissimi. Però questo ci vuole un altro, un altro incontro per spiegarti questa cosa, perché la Banca d'Italia è nelle mani e di proprietà di queste grandi banche sono cose da non credere, però voi vi dovete abituare a capire queste cose. E allora io concludo, perché di cose da dire ce ne sarebbero altre, ma vi vorrei dire che la Costituzione che è il solo di essere applicata, in quelle che è l'articolo chiave, che è quello che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la vita e le impediscono impediscono il pieno sviluppo della persona umana, la piena partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato questo è l'articolo chiave della Costituzione cioè l'eguaglianza per cui il figlio del disoccupato il figlio dell'operaio, il figlio dello spazzino il figlio dell'impiegato di gruppo C devono avere gli stessi diritti di frequentare la scuola dei figli dei ricchi perché la scuola non sia privilegio dei ricchi che spesso sono ignoranti e non capiscono niente mentre i cori sono molto più felici <ride> e allora E signor che noi non facciamo ma facciamo tanto, per cui ognuno di noi deve procurare 20-25 voti per cercare di salvare questa costituzione che non è colpe che è meno peggio questa riforma questa riforma è peggio di quella che aveva fatto per gli scolari perché quello aveva ridotto i senatori e i deputati e aveva lasciato il diritto di voto ai cittadini per il Senato. Ebbene, il Partito Democratico che fa? Boccia quello e poi accetta questo che pensa. Eh, no. piace questo non si può fare. Quindi noi dobbiamo scendere in campo sapendo che loro ne corrono a ogni mezzo per fare vincere questa battaglia. Non escluso la falsificazione dei diritti. Ma questa volta i diritti possono danneggiare i risultati elettorali. Ha ragione Di Maio, quando dice che lui subodora il punto di imbroglio, questo è pacifico, perché loro mi hanno detto all'estero dove sono andati hanno spesso riempito le schede mettendo quando c'era no, ci mettevano sì, quando c'è stato l'ultimo eh, referendum e pensate che è venuta a Roma il Latrilate. poi dice ma chi è stato il Latrilatica? è un'associazione paramassonica. che è venuta al grande hotel voi lo sapevate? no, no, no lo sapevate è una cosa importante perché? perché si è seduta là sono arrivate la ministra delle riforme la Boschi e ha fatto una relazione su tutto le cose che ha fatto il governo, quindi ha reso conto la trilaterale che è emanazione della 3S di cui fa parte il presidente Giorgio Napolitano, il quale Giorgio Napolitano qualche tempo fa, 5, 6, 7 anni fa, diceva a proposito degli equilibri, diceva un problema di equilibrio istituzionale si pone in un sistema democratico, nell'unico paese europea in cui sia stato introdotto il regime semipresidenziale con l'elezione di un capo dello Stato partecipe del, del governo e oggi in corso un processo di riforma dettato ha dato riconoscimento di una carenza di contropotere e improvvisamente ha cambiato idea e qualcuno gliela ha fatta cambiare questa idea, quindi noi vi prego prendete, prendiamo sul serio questa cosa ma lo dico anche a quelle del sì che loro saranno la scelta suicida perché il sì ci porterà verso la vita, perché porterà gli abusi, le banche domineranno, il pericolo della guerra aumenterà perché noi saremo dominati da queste forze che oggi sono andate al governo degli Stati Uniti e che hanno di mira l'annullamento di quello che è il trattato di Vienna del luglio del 2015 che è intervenuto tra negli Stati Uniti e la Russia hanno vissi i viciniali che arrivano qua da 4 a 4 48 quindi diceva loro vedete ci vuoi essere ma questa è la verità questa riforma è la continuazione della strategia dell'attenzione. in passato facevano le strage, oggi hanno fatto la riforma con questa legge che è emersiva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 pensavo mentre lui faceva il suo discorso che forse se questa costituzione venisse un po' applicata invece che cercare di, di cambiarla le cose andrebbero molto meglio. Senza un ah. po', venisse applicata. Certo. Adesso ascoltiamo un attimo le parole che ci legge la nostra Deborah Duranti, diciamo, una riflessione su questo poi insieme, velocemente. Riformare la carta costituzionale di una nazione non è un'operazione da prendere alla leggera. Ammesso che abbia ancora senso distinguere come fece Aristotele tra essenza e accidenti, dobbiamo sapere che modificare la Costituzione significa alterare alcune proprietà essenziali della nostra Repubblica. È come se andassimo a correggere il nostro corredo genetico ed è evidente che l'appello alla prudenza deve certuplicarsi rispetto ai casi in cui ci limitiamo a promulgare una legge. Una legge malfatta, e quante ne abbiamo viste negli ultimi anni, cambia l'Italia come una persona viene cambiata da una dieta smodata che la fa ingrassare o dalle sigarette che rovinano i polmoni, ma una costituzione sciupata cambierebbe l'Italia molto più drasticamente. Certo, non dobbiamo essere oscurantisti. Se la comunità scientifica ci spiegasse che esiste una tecnica semplice con cui si modifica un gene e si ottiene l'immunità ai tumori senza effetti collaterali dannosi, potremmo anche decidere che vale la pena di tentare di migliorare la nostra carta costituzionale. Ma oggi siamo in un caso diverso e grottesco, in cui Tizio e Caio prendono una birra una e demandano, cancellano, stralciano, riscrivono e innovano, senza alcun criterio e senza alcuna lungimiranza. Non sta accadendo che i costituzionalisti più rispettati del Paese, compatti e al di là delle appartenenze politiche ci suggeriscano una o due variazioni utili, piuttosto sta accadendo che una serie di personaggi provenienti dalle professioni più disparate, dentisti, imprenditori, ingegneri, medici e ignoranti in materia di costituzione decida di mettere mano alla più delicata delle riforme a colpi di concessioni reciproche tu vuoi premiato forte? Te lo concedo se tu mi dai il federalismo. Per di più contro il parere di tutti i, cost i costituzionalisti italiani. Okay. Questo che avete appena ascoltato è lo stralcio di un articolo uscito sull'Unità il 23 dicembre del 2004, quando il direttore dell'Unità era Furio Colombo. E il tizio e il caio che sono citati in quell'articolo sono Berlusconi e Calderoli. E la riforma costituzionale di cui si parla è la riforma costituzionale Calderoli del 2006. Ognuno faccia le proprie riflessioni. Adesso...